Oggi volevo parlarti di una problematica che eh, vedo spesso fare all'interno di quelle che sono le cappe chimiche, quindi la fase di lavorazione, da parte degli operatori. Una eh, cosa che devi sapere è quella che la K eh, ha la sua massima prestazione, quindi la migliore prestazione, quando tu lavori all'interno di essa, al centro di essa, per eh, diciamo eh, lasciando un. Un, uno spazio di almeno 10-15 cm dal bordo, questo ti permette di essere quasi sicuro, serenissimo, sicurissimo di dove ovviamente la cappa sta funzionando al meglio. Di eh, portare via, di avere un, il tuo contaminante che viene portato via dalla cappa, se eh, al contrario tu ti metti a lavorare troppo a ridosso, cosa che spesso non capita, quindi vicino alla parte frontale della K, quindi troppo vicino a te, ecco che questa garanzia non ce l'hai più, anzi, è molto facile che non ci sia quel famoso contenimento che, eh, fisico proprio della K per il quale ovviamente è costruita. Quindi il dispositivo di protezione collettiva, quindi la K chimica, ha il compito di proteggerti da eventuali contaminanti, vapori e quindi di proprio evitare di farti respirare no? per parlare terra-terra. Eh, ti porti il contaminante molto vicino a te, oltre al fatto di immaginare che tu sei già l'ostacolo per l'aria che non riesce in qualche modo a scavalcarti così velocemente quindi non riesci a portare via il contaminante, rischi di averlo eh, a portata di naso e quindi diventare tu un bel filtro gigante, un filtro umano per, le tue, per i vapori delle tue sostanze, le sostanze con le quali stai lavorando in quel momento. Quindi ricordati di lavorare al centro K quanto più distante possibile ovviamente operativamente parlando anche in base alla eh, lunghezza delle due braccia però indicativamente quei 10-15 cm almeno all'interno lasciando sgombro tutto quanto il passaggio quindi il canale d'aria su quella che è la parte in cui eh, ovviamente è interessata dove ci può essere la maggiore difficoltà del, del contaminante